la busta si sta un Non so perché la cosa Tu devi rimanere sui miei soldi, però di Ne, perno zero, to' to the wire come on to pick up they can do the drip because they did step out Sì, è vero, perché sennò no non so il bicchiere ci faccio ti metto 40 anni con qua. tanto grande che c'è a favore di tutti piccoli a favore di qualcosa di molto duro ecco che è sto vedendo cacciare più e se c'è si è fatti via i gibbagliini come prendere Oppure no? sicura? No. Perché se la posso che, è no. ah, che fatto, se sono... no. se si fa che Sono stato con Non è so. Perché non è proprio morbido. Sicuro? questo lo posso così. No, qui. qui. anche questa busta qua, la tutti il melanzane fritto vedete che comunque a bustina era aperto perché la coppa si stacca ci cioè giù un po' sa... okay. oh, un mulletta che mi porta dei gancini ah, di... di... e eh, giù più stretti, in maniera tale che a, inizierà, beh, so sotto a frutto, mm -hmm. questo a giù un po' a questo mettiamo qui 3 no, vattos, no. ho lato qua. Ma ci stanno dei si fare Se non è un padagino, non è un padagino. Se non non è un padagino. Se non è un ma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 Signor sono tutte le volte No, è possibile, posso, no. allora vi adesso. No. Se si lavora all'ergoristeria, all perché i denti ci non messi io. Ora c'è il, il giudicato, Tutto con barba, a crema. Ah, invece ci mette... Perché si fa comunque un bel come sapone. Ah. A parte che a scupo metto più un così. Ah, io si mette a questo e si prende. Ah. There, ah, oh, no, No, do No, I'm not to do this. No, I'm not do this. No, I'm not going this. No, No, No, No, No, No, this. Guy? Oddio, non la... che cosa? Che sono Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che sono Che Ecco, Che cosa? il cosa? Che cosa? Che Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che Che cosa? Che cosa? Che cosa? Ecco, cosa? Che Che Che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 se ne degradi di bicchierini. Very good. Cazzo me ne giudicat. Have you seen? Oh Dio! Sei salato! tu. Sad, sad, sad, sad, sad. Ma io ho un amico che mi chiama Don Qui giù da me ci chiamiamo compa. E ho Un amico che mi chiama Don Vai a fare pipì e poi ti metti a giocare. Ecco. No. No. Sì, sì, non sì. Sì. Sì, è una... una è come un mangiato. Che Non è così gioco. Non è così. Non è così. Fa non di bicchieri, i piatti. Per vedere. Ma qua, Ma stai cercando te? Un giocattolo da gioco, piatti. Che fai tua. Sì, Forse che te già libero scuola, perché mi vanno fai Anche perché mentre per la prima la mi dice più che abbiano Ah, tu hai si che sotto? Ah, qui sta, ascolta, vicino. Il cartoncino è morissimo, non mi fai l'importanza di Non ti visto a leggere niente, ci Tutto è sotto per scopo e devi mettere più a la botteghia l'acqua allora che sia la mettiamo qua, questa lo mettiamo qua, questa è gilla Vita perché la metà un attimo pipì. Pipì. questo si deve buttare e questa la oggi un po' No, non è come, io, ho distato! Sì, Però ho fatto una persona prima Vedi? Ti ho telecamera! Ti sono con la telecamera! Si! Bella sono quella video! Ti spacco e Io sto un altro! Mi dica che se Dani ha tutto il mio! sono 4 c'è il te per la vecchia che mi si è sposta non basta! Sono sor sor qualcosa spacchi qualcosa ma cos'è filmo? ma qui c'è un po' geçti adet miskadi geldi geldi Ti sei divertito, Marco allora? Sì, o no. Ti sei divertito? No, no. No, no. No, è no. No, si più no? ma le piatte eh. non ci riusciamo no. è più caldo forse devo mangiare me fame. anche ah, se comunque mi hanno mangiato C è una pizzettina di patate che è, è girata ah, ma Whoa, busting my ass, I know all things. Whoa, me, I've been working, I grind from the ground, and now you see my Продолжение Eeeh... Eeeh... dico! Non so se vedi che ma Ma che dico? Ma che dico? Eeeh... Ti spacco la testa! Spacco la testa! Grazie, mi avete addonato e mi avete accappato!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 Ma ah, va ah, ah, ah. No! opp Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! No, che tu collo. Spadavisco. Spadavisco. Punto. Ecco, ecco, sono davanti. E ti stai andando a dire, a dire. A dire, a No se lo mete da Non c'è bisogno che la lanci così! Non così! Ecco lì! E se così va Dai, io sono proprio Nie, no nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, No, nie, nie, nie, nie, nie, Ma... Ma sto! Mi sto! Ma sto! Ma volevo Non, il mio intero giorno. No, a Tu lo vuoi passare! Vediamo che è una È c'è gente la nostra. Perché allora fatto il cambio a di 5 minuti, è venuto Non è non è di 5 no Non lo trovo. Sono venuti le cose utili. i campi. How's un già to passato E dove si è primo momento in cui l'ho visto. tutto inizia e di No, non puoi farlo assolutamente. Ho fatto una promessa Facciamo Oh, Come se tutto? avesse senso. Ma se mattino è giorni, festival è un musica, romanticismo, amore, cibo, e Ehi, bro, cosa mangiamo oggi? Aspetta ah, un attimo che mancando. chiedo al cielo. Che cosa devo mangiare oggi? Pizza! Oh! Fantastico! Ok, ok, brum, brum, ho il batticuore. brum, brum, che è brum, ho il batticuore. Proviamo per la prima volta brum, brum,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 Bro, ma sono i flauti Bro, ma li hai visti? Sono gli abbracci Vieni qua Bro, ma li hai visti? Sono gli abbracci Vieni qua Bro, mai nascondini Guarda ti si è nascondito lì <laughs> uscito euh, in preordine al mio nuovo fumetto <risa> giocato <risa> Fork at your dog Alfa, oh, come mi? stai? Mm -hmm. e, e, e, e, ha, tu, Bro, ma i nascondini Bro, ma li hai visti? un guapo non puoi Oh, No, non puoi, non no, puoi no. Oh mi sono non Shadow Clone and Demra singing fuck your bitch. Oh no perché basta di pericoloso non è che con tutto il diavolo non è che non è che con tutto il diavolo non è che non è che che che che che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 Dategli di lì un antipirèbico. Poi un po' di... ...che fanno passare la... Ma datemi un'altra... ...di abbia fatto. stanno male a vedere uno No, no, no, no. Sto a fianco un lungo gioco. Ma un antipirèbico. Перед тобой è тебя. Ну, мне Sì, факт, что говорит, что Non Eh, questa non è la il corpo, più dura la battaglia fu brava. è di modo di far la combinazione del programma è libri e progetti di soia. Ha già convinto a mettere i bandi se non tutto lo spettacolo sul concorso, no? Ci <risat> la <laughs> si un po'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 Ah, eh, potato quello. guarda, non sono non mi ma guarda, non lo so, di cazzo, eh, di cazzo che è in No, no, questo me? Allora, e mm -hmm. di di di di mi prendo il blocco e tu mi passo dall'altro lato e tu sei una ragazza con una cagnolina magoncina e tu sei un cavallo no una orata, non questo questo allora voglio essere passata da questa parte e tu andai a camminare che si fa buongiorno via! io da alessandro! cosa fa questo? tu hai una VIA! VIA! ah! via! VIA! Do VIA! Dopo avanti, VIA! VIA! VIA! VIA! e dopo? andiamo a via! no no no no perché dopo andando a ambi, ne cammano da sempre tutti i due. però, fanno il Non mi scrive, ragazzi. Fai tutto da guardare. Facciamo la differenza. tutto da faccio vedere anche. Faccio vedere anche vedere anche uno. Faccio vedere anche uno. Faccio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 Qui giù da me ci chiamiamo compa! Compa! un amico che mi chiama compa! Che me! Qui giù da me! Dopo, vedi che sono sospeso. E poi ne che a al Perché mi sempre, il giovane è qui che puoi chiamavano puoi tornare, chiamare. Come il innamorato, e allora ci penso a questa cose che si considerava e quindi mi piacciono le vere. Ma la vedi. Ma buon, ma le stuoie giù non le hai? Non si può una risposta, differenza. Non lo so. Se lui gli ha allora, manca il quindi per me che sto facendo la cosa è scritto Ehi, ma non è un prestito, non è un prestito, non è un prestito, non è un prestito. Ehi, ma non è un prestito, non è un prestito. Ehi, ma non è un prestito, non non è un è un prestito, un prestito, non è un prestito, non è un prestito. Ehi, ma non è un prestito, e poi ci siamo già arrivati, ma neanche più di te ne andiamo a piccolare. Vedete papà, non facciamo mangiare questo papà è abbonato oh. <ride> in dama. Oh, vuoi mangiare? è che è bella a mano. Ti ti ha fatto bene la camminata eh? Ha, io hey, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, se cosa fa? una volta attivate una volta una volta fa? no? no? no? no? non lo no? no? no? no? io no? no? no? no? no? no? no? no? io no? no? no? no? no?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 Credo che mi stia Sì, vado, No, non vado con la faccia, mi si fa! Giocavo, ho diviso ragazzi! Eh, sono qui! Vado! vado, vado, vado. vado. Oh, oh, Che è stato il mi ho fatto, ma io sono su Fatto, volare Cosa, io non sono su io sono su... Totale. Sì, perché anche ora la passo, ma so... Perché io sono su, io non so... Che cosa? Cosa? Mm. Cosa? Cosa? So. So. Ma so. so. so. so. non puoi fare più sto così via io Basta sto vedo stare adesso no no no no che guarda su sono spacca sì let's play football world no Va bene giusto quel clip. Ho fatto un progetto che ho fatto. O che aconteceu? L'impresa sai voando! Guru, Tip, Leg, combinato! Dai, mi ha preso Ma non posso fare nada contra ele! Non contra ele, ma se ele non tava sendo nostro miracoloso, se vuoi inumerare! Non posso fare niente contro ele! Tudo bene, a gente vai se ver di nuovo! Oh, ah, O che aconteceu? Oh, hey, this is fun. I like having If a sister. I told you this was all. Oh, my mom. I'm going to go. I'm Che stavano, perché giustamente con il pastore c'è solo una settimana. Il mio è stato, passato, eh? è stato è che in un punto eh, dove diciamo, c'è l'aria e si è tutto il tempo è corato, non vero? Sento di sì. Non poteva resistere. Tutta la vita è stata, è venuta. Perché non mangio, però comunque bevi... Sono... sono separati la uh, uh, prima settimana è impossibile non lo stiamo vivo ma te lo quando stanno scavando che hanno sentito questo tipo uno che è e mi sento questo schio tra l'altro e mi ricordo che stavo in la notte non scavavano perché per cui ci qualcuno che e io credo che ci sia. perché, perché non la notte senza... La storia di questo luogo. Ma che siamo andati a vedere? Tuttavia, questo non significa che dobbiamo sacrificare il nostro futuro. E... Ma ora è buono anche l'anno, perché sono il cane che si è andato a lavorare l'anno. Ma è anche molto l'uncano, il cane che è proprio per fare una volta che annuncia per cercare le persone. E marzo la sì, il è a ma... è morto feo, dai! Eh, sì, sì. sì. sì, no, sì, ma che lo so! si, si, non ci sono obiezioni si, e poi quando si diventa così stupido di fare uno nostro piano di tutti in maceria. come si stupisce il professore e tutta la gente italiana che schiva a destra e a sinistra congratulazioni sono certa che no sono no no no no Grazie, no no no no no no no no no no a no no qui, tu da me, ci chiamiamo compa! e giustamente così iniziamo a scavare e devi passare proprio la giustamente, non è Quando con andare vuoi restare a waterfall? perfetto tanto dovrei restarci fino a termine del progetto dopodiché troveremo un accordo io intuisco che troveremo una soluzione e so che scherzi è andato si è pubblicato prima non si può Eh? si è pubblicato prima a me dove quello che. Perché tu vieni qui a questa. che cos'è? La rossa di San Valentino, che ce lo so, san Valentino. che ce ne fu, vi che count. cosa Che Ragazzi, mi sta succedendo che. Ho una voglia matta di piangere oh Sapete Se io piango qui Mi sentirà tutto il server Perché questo è come Quando parli alla che cassa del me, supermercato me Credo di essere l'SCP 096 E devo uccidere tutti è una profonda tristezza uh. Posso piangere? Voglio stare da solo Non entrate Non voglio stare Voglio stare qui. E che? Che? che mi ha fegnato? Uh. Niente è bloccato, torna a chi? Perché uno scelto? Sono scelti 70 anni che mi hanno mandato a 14 anni, sei andato a seguire. Devi vedere, devi <coughs> ça va. Ça va. non lo fate ma ça... ti metto la! stavo, non lo so! faccio di bullshit! no! che ti non fate tu! fate si è a descrizione si domanda poco, mi e ma io non mi non cosa ti pollo per Marco? Cioè... Ma che figlio! Io lo piglierò a Novara, lo so, lo so. non mi interessa, comunque, ti chiedo non c'è... Su quello comunque tu vai, io mi danno! Tutto quello che ho avuto. Ma comunque tu vedi che è minorenne. Così <sussurra> che Così capisci? Così capisci? Così capisci? Così capisci? Così capisci? Ma penso non ma lei due, tre, poter, mi dà, Un, meglio. tre foto a me, va bene? Non mi faccio commentare sopra. Mi piace la risposta che hai dato. Mi fa piacere, gli ho visto che. Hai Beh, vuoi la mia amicizia? Ma adesso si può. Mi state facendo male? Questo non è buono! Cosa? Indy? Sei tu! I oh, costumi ah, Super Saiyan! Sai sai mi hai fatto arrabbiare Indy mi hai fatto arrabbiare oh, Indy mangiato posso rompere le porte ciao Steve! Ah, mi sono calmato mi sono calmato ma tutto bene mi canti una canzone basta guardarmi Perché mi guardate? No! questo certo, buio no. che a il no vedo se ci piace non sono il film ah hanno perso i checkpoint! Che sedere! Oh, adesso c'è la decontaminazione, ma io me ne sloggio di qui! Ah. Perfetto! Siamo fuori di qui, siamo fuori di qui! Fuori, fuori! No! No! Perché? Chiudete! la SCP 096 era qui sotto Sì per occhio che tornerà su tornerà su adesso astondetevi non dovete guardarlo per nessun motivo ragazzi Faccia, fate una cosa guardate per terra guardate per terra l'unico modo è non guardarlo la statua è guardarla mentre lui è non guardarlo camminate di spalle camminate di spalle fate come me sentite lo scimpiato io conosco i miei polli non dovete guardarlo dovete camminare di spalle e in questo modo lui non ci ucciderà basterà non guardarlo, guardarlo. non guardare ah! non guardare la medaglia non si apre più non si... io non lo so vedere io non... io non lo so vedere io sentire lui toccare me ma io non guardare lui io non guardare lui io non guardare. ragazzi abbiamo un problema no scusate Oh. Cosa Oh, ah, Oh, ti oh, oh, oh, oh, oh, no. sta avvicinando, non oh. più cavolo Marco. Ti sto seguendo? Marco, quel telefonino qua a te non vai avanti tu, Isaac, okay, okay. tu che sei qui! Okay. Ah, oh, Scappate, andate tutti non verso il muro, tutti verso il muro! porca vacca sembra che sia così credo che qualcuno di noi dovrà morire quest'oggi e poi qualcuno non sono io è giusto il momento di saltare no, sui tavoli no non voglio lasciarmi andare ok mi sta guardando voi vero? continuate continuate bravi Guardate. Bravi, bravissimi! E Ora via di qui. Sì, sì. Ha ah, aperto la porta, ci sta continuando Ci sono zombie! Ci sono zombie! Ragazzi aprite la porta! aprite la porta! Sono un, un classe D, sono un classe D! Sì, favore, sì. Sì. Fidatevi, fidatevi! Fidatevi! No, non ci aprono, non scappare! Voi a guardare l'SCP stato! Mi abbiamo ah, ucciso! Ah, sono diventato uno zombie Isaac, siamo entrambi zombie! Siamo degli aeroplani oh, Cervella Cervella Uno di noi Uno di noi Uno di noi Vieni qua Diventa Join us. Join us Diventerai un aeroplanino di carta E non puoi fare niente Sei diventato un aeroplano Ragazzi andiamo nella macchina Tutti dentro la macchina Sostituiamo i motori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 ma poi c'è il portatino! C'è il portatino! C'è il portatino! C'è il portatino! C'è il portatino! C'è il portatino! C'è il portatino! C'è Ok Ok 17 secondi? Savato! Ah, ma... ah, no, abbiamo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ce no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No, non posso morire così. Devo andare sotto. chiuditi Ah! No! Sono tornato sopra! Ragazzi, se ci pensate una mi sono, no, sono vicino ad un gate. <susurra> non mi per morire, dita mia moglie che la amo. Eh, vai, cosa mi non è il si. eh, sì, Non è il 20%. Non mi è il Non è il 20%. Non è il 20%. Non è il 20%. Non è il 20%. Non è il 20%. Non è il Non è il 20%. Non è il Non è il Non è il Grande. Sì, ho sentito. A trovarlo? Ma sei pazzo? Con queste armi non bastano sicuramente. Aspetta, che vado a prendermi armi migliori? Da quella parte, proprio qui dritto. Isaac, era qua? Non lo so, ho paura, ho davvero paura. No, è qua! È qua! È qua. Niente forte! Siete forti! Ah, oh, C'è oh, il suo assessore! Uh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! il Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuh! Uuh! Uuh! Uuh! Uuh! Uuh! Uuh! Uuh! Posti, sì, io ho, ho, un ho mandato sull'ascensore con stentro E mi sono salvato mi sono messo, Ma sinceramente Dammi quella carta Dammi quella carta è la carta rossa Potete prendere quella blu A me non serve più Comunque non, non sono interessato a voi perché c'è l'SCP 096, forse in voi scapperei Perché L'SCP è un mostro che vi ucciderà, vi basti sapere questo, ora fuori di qua Ah, va bene, seguitemi dai, seguitemi bene. Ragazzi, guardi, qualcuno mi riceve Ho due persone qui con me, due prigionieri, non so che farne Oh, mi avete trovato! Finalmente! Questi sono con me, eh, li ho voluti... Riusciti a me, Isaac! Unisciti a me, mia. Isaac! Vieni qua, Isaac! Diventa uno di noi! Sono la gente di Gabby e bentornati su SCP Secret Laboratori, Sono il dottore, l'SCP 049 e devo seguire Isaac, ma mi ha chiuso fuori perché non vuole l'abbraccio della mia morte. Ah, purtroppo mi è scappato, Isaac. Ma ne troveremo degli altri, tranquilli. Ok, vediamo un po'. Allora, dove sono? Mm -hmm. Dove siete, miei amici? Oh, Ciao Isaac, ti ho ritrovato! Vieni, unisciti a me! Tranquillo, nella morte vai, vai, vai. troverai la vita! Vai, vai, vai. Isaac zombie, sei unito, bravo! Ho sentito nella mia vecchia vita che stanno per far saltare per aria tutto Oh qua. cavolo, allora dobbiamo uscire, dimmi come fare! Eh, se, mi se non mi uccidevi avevo una keycard per farmi uscire! attenzione! Dici qua? Andiamo a caso e troviamo un modo per uscire! Unisciti a noi! Unisciti a noi! Vieni da noi! Diventa uno di noi! Uno di noi! Uno di noi, uno di noi. ti vogliamo tanto bene! Vieni, la malattia sarà tua! No! Torna qui! Ah, la nucleare è partita! L'ha attivata lui? Ah, no! Scusa, Dove stai andando? Come Isaac? È rinunciato! Disabilitato! Moriremo qui! Che ah, no! oh, Che brutta fine che l'ha fatto! Ragazzi avete visto un mostro dietro di voi! C'è un mostro dietro di voi! Oh, si sta avvicinando! La ah! prende! Uh! Ah, ah, ah, ah, ah, ah! È sempre dietro di noi! È sempre dietro di noi! Continuate a guardarlo, visto che lo rallentiamo quando lo guardiamo! Oh no, ma questo è un piccolo cieco! Porco schifo! No! Io mi chiudo in gabbia! Io mi chiudo in gabbia! Se mi metto in cattività non mi farà del male! siamo al tuo cospetto non ucciderci siamo in gabbia siamo in gabbia non ucciderci teniamo un sacrificio diamo Isaac, Isaac vai diamo Isaac in sacrificio Isaac vai tu dobbiamo un sacrificio dobbiamo un sacrificio faccio male con gli Isaac ah, ah, ci stanno facendo del male guardia, guardia guardia una mano guardia Togliamolo dentro! dentro ah, si è caduto nella nostra trappola, piccola peste! Ma sta perdendo! Che dolore! Scorri, scazzo, L'ho visto! Numero primo... 8! È vero! Un altro piccolo cieco! Va bene, tempo di aprire un canale YouTube! Ragazzi, in questa puntata di Gabi 16 bit ci troveremo a faccia a faccia con la morte! Oh! Tessera nera! Tessera nera! La luce Attivate la torcia Sentite Ho un'idea Ho visto il posto dove c'è la nucleare Facciamo saltare il posto E usciamo mentre scade il tempo Una nucleare Sì Possiamo vendicarci Di tutti i soprusi Che abbiamo ricevuto in questi anni Pausa al gabinetto Devo andare un attimo al cesso Due secondi ragazzi Faccio subito Come? Dietro chi? Oh cacchio E' come ho fatto ho fatto Mi Tagna Isaac allora, Chi è che è grasso? Hai ancora la chiave? acqua okay. è che si, si sono e Purtroppo uno di noi è morto Cavolo mi dispiace tantissimo Ma no, come? Ma io devo io! So. So. Oh, oh, ragazzi me la sono passata addosso in realtà Ma la lasciate Cosa? non siamo armati noi In caso se ne vediamo, non raccogliete l'arma non raccogliete l'arma o ci uccidono. aspetta aspetta un'altra chiave uh. sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. qualcuno mi sente? siamo dentro la struttura sì. la radio è, è statica non sento nessuno oh. Oh. cosa hai trovato? Oh. Oh. Wow. È una beh a questo punto ragazzi io direi di armarci non me ne frega niente a sto punto Potremmo fare una cosa armarci ma arrenderci per non devi sparati oppure ammazzare no ho trovato un trovato un trovato un altro se paura quindi non state ad arrendervi sparate basta. e basta mi sembra di vedere le luci sono dovuto scappare ragazzi. Sono chiuso qui dentro così non mi prenderanno. Ah, non posso trasformare questa chiccarna. Dai, dai, dai, dai, dai, bella. Dammi una chiave rossa così posso scappare. È diventata nera. Questa apre tutto. La decontaminazione tra un minuto. Oh cacchio. Sono qui Ah non li eravate morti Pensavo che mi avessero ucciso Ho trovato una carta nera Ecco oh, l'ho sottotituto Grazie me. cielo lo siete vivi mamma mia Pensavo al peggio ragazzi Ho pensato al peggio Ho oh, fatto quella macchina Ok Seguiamo il buon tizio oh, Grazie al cielo siamo liberi siamo liberi! Non importa più la nuca. A questo punto preferisco la salvezza! Ecco, questi laboratori mi li ricordo nel passato, ero chiuso qui dentro, tante cose brutte sono successe! Ok! Ci sono altre gate! Siamo liberi! Non importa più la nuca. A questo punto preferisco la salvezza! Ecco, questi laboratori mi li ricordo nel passato, ero chiuso qui dentro, tante cose brutte sono successe! Sono in missione solitaria, sono un caos E mi hanno detto di ispezionare questo posto Hanno detto che ci sono dei problemi in questa struttura Purtroppo sono senza equipaggiamento Cioè ma sono scemi Credono che devo usare le mie mani se succede qualche problema Va bene, sento un brutto urlo. Oh, sono appena entrato e... Che posso fare? Quanto oh, c'è, lo sta succedendo un casino qui aiuto vabbè proviamo ok su un tratto ragazzi credo che ora possiamo andare c'è nessuno è passato via quel mostro non vorrei rincontrarlo ragazzi non voglio rincontrarlo ho paura primo giorno di lavoro è proprio in questo posto primo giorno di lavoro buonasera Uh, sono nell'intercom uh, mi hanno inviato a investigare questo posto e ho bisogno di una mano sono disarmato non fatevi del male divento il prigioniero di chiunque purché mi salviate da quello strano mostro chiamato 096 che è da queste parti qualcuno mi grazie. adesso dobbiamo solo pregare che qualcuno arrivi da lì e mi salvi ehi hey! grazie eh lo so lo so dovremmo essere nemici ma quegli stupidi dei miei capitani non mi hanno dato armi mi hanno mandato a mani nude ah voi siete dei miei ah grazie ragazzi quanto tempo mi ci è voluto prendiamolo ah! ah mi spiace a tutti sono in ostaggio di isaac dovrò spararvi a vista mi spiace a me ah, okay. <ride> Oh cacchio, che cosa dobbiamo fare adesso? Fermi tutti, fermi tutti, non sparate, moriremo tutti se sparate. Classe deficiente, liberate il nostro amico, ci darà una mano, liberate Brillin. Siamo tutti alleati in questo momento perché siamo tutti contro lo stesso mostro, lo 096. Non abbiamo le risorse per morire tutti adesso. Dobbiamo eh, allearci. Zaga, okay, so se c'è se lo guardi ti uccide. Non guardatelo in voi. Ah, lo vado a sistemare io un attimo. Siamo amici, siamo amici, siamo amici, non preoccuparti. Oh! Sono morno!